Cantiere Barca è un centro giovane ed un laboratorio creativo aperto al quartiere che si trova nella periferia nord di Torino. Qui al cantiere abbiamo due locali, un'officina dove lavoriamo legno e metallo e una sartoria dove sperimentiamo nuove idee con acqua e filo. Come centro ci occupiamo di sostenibilità ambientale, per questo usiamo materiali di recupero riciclando e rigenerando legno, metallo e tessuto oltre a ricercare nuove pratiche nel rispetto dell'ambiente che ci ospita. Quel che vorremmo fare adesso è portare in periferia le stesse opportunità di chi vive in centro. Vogliamo parlare di digital fabrication, tecnologia open source, di sostenibilità, di nuove pratiche intelligenti. Per questo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Con questa campagna... Potremmo occuparci di educazione digitale, attivare dei corsi, rigenerare alcune aree del quartiere e pensare a degli eventi da organizzare insieme ai cittadini. Anche un piccolo contributo per noi significa molto. Ci darebbe più forza per portare avanti un progetto che, se si rivelasse vincente, potrebbe essere replicato anche in altre città, per creare nuove connessioni sia virtuali che fisiche fra centro e periferia. In questa logica condivideremo tutto quello che verrà scritto, pensato, fotografato e costruito sotto licenza aperta in Creative Commons, perché condividere accelera la diffusione delle buone idee e non potremmo volere diversamente. Perciò date un'occhiata alle ricompense che abbiamo previsto e sosteneteci come meglio potete. Grazie!